Ciao, Lisa. Lei non si chiama, Lisa. Lo so, lo so. Ma ho notato che se dico a una... Ciao, Lisa, lei viene da me e dice... Guarda che non mi chiamo.